Il rapporto che c'è tra mente e corpo è un rapporto complicato e spesso ignorato, spesso messo in secondo piano. E questa cosa fortunatamente per molte persone non ha delle conseguenze perché in generale questi due aspetti tendono a funzionare bene in maniera sufficientemente armonica. Quello che poi invece diventa un'occasione in cui non si può più ignorare questo argomento è quando uno dei due inizia a dar fastidio all'altro e iniziano a interagire in un modo che può creare dei problemi quando si parla di psicosomatica si parla di questo nel modo in cui mente e corpo interagiscono l'uno con l'altro e in questo video provo a distinguere tra mente e corpo per una questione di comodità poi in realtà le due strutture non sono divisibili ma sono interconnesse e indivisibili però eh, per ragionarci su è comodo distinguerle anche perché sennò si farebbe troppa confusione. Per chi avesse bisogno di una dimostrazione del fatto che siano indivisibili tendenzialmente questo non è tanto chiaro quando i due funzionano bene, bene assieme ma diventa poi evidente quando uno inizia a dare problemi all'altro e non si riesce a sistemare l'altro finché non si sistema quello che sta causando il problema. A volte è il corpo che crea problemi alla mente, a volte è la mente che crea problemi al corpo. La psicosomatica, in ambito scientifico, ha sempre trovato un po' di difficoltà nell'essere trattata in modo ordinato, e questo si vede anche dal fatto che le diagnosi da un punto di vista psicosomatico continuano a essere modificate negli anni. Ad oggi, per esempio, quel diagnosi di disturbo somatoforme o di ipocondria che un tempo si faceva, sono diagnosi che ad oggi non esistono più. Ad oggi esistono etichette nuove che hanno lo scopo di aiutarci nel eh, venire incontro ai pazienti, nel classificare al meglio quello che sta succedendo e nel quindi riuscire poi a intervenire nel curare questi argomenti nel modo più efficace possibile. Quindi ad oggi si parla di disturbi da sintomi somatici, si parla di eh, ansia da malattia, si parla di disturbi di conversione, si parla di fattori psicologici che influenzano eh, le difficoltà mediche e si parla di disturbi fittizi. Sono tutta una serie di etichette che aiutano ad orientarsi in maniera più chiara in quello che è il mondo della psicosomatica e per cercare di evitare una cosa che succedeva prima, cioè con le etichette precedenti a volte capitava che le persone quando si sentivano dire eh, psicosomatico, anche quando i, i sanitari eh, davano l'etichetta di psicosomatica, a volte quindi si finiva un po' per pensare del allora sta nella testa, allora non c'è niente. Mentre invece avere un disturbo psicosomatico significa anzi avere un qualcosa di molto fisico, molto reale che viene influenzato a volte anche dalla testa o influenza il modo di pensare ed è proprio lì che è importante riuscire a distinguere qual è il pezzo fisico, il pezzo più corporeo e qual è il pezzo più mentale per lavorare in maniera precisa sull'uno o sull'altro o in contemporanea per ottenere il risultato se non si fa solo confusione. Il mio obiettivo in questo video non è fare una rassegna di tutti questi disturbi per spiegare punto per punto tutto quello che c'è da sapere sull'argomento della psicosomatica, ma fare una panoramica generale su queste etichette diagnostiche per aiutare le persone a orientarsi e a capire meglio di cosa si parla quando si parla di disturbo psicosomatico. Perché, per esempio, partendo dalla prima, quella dei disturbi, dei sintomi somatici, si parla di una diagnosi che viene fatta tutte le volte in cui c'è un problema medico, di qualunque natura sia, che poi porta, per la sua gravità o per la sua eh, cronicità nel tempo, la sua costanza, a innescare un problema psicologico cioè avere un problema medico spesso può capitare che vada a danneggiare la qualità della vita della persona e questo danno può innescare poi tutta una serie di pensieri preoccupazioni ansie relative al proprio stato di salute che possono andare a danneggiare tutto quello che circonda la persona creando un ulteriore problema che è proprio questo disturbo dei sintomi somatici il corpo il problema corporeo crea un problema emotivo mentale e così facendo si innesca un secondo problema che può portare ad ulteriori questioni. A volte chi soffre di questa, di questa diagnosi, a volte eh, arriva a vivere esperienze di depressione conseguente una malattia fisica e può arrivare anche al suicidio. Quindi è un problema che se non curato può far sì che tutte le terapie che si stanno facendo per qualcos'altro poi alla fine risultino inutili perché... Avere quella malattia ha prodotto un altro problema che non è stato trattato. Parliamo quindi di un caso in cui il corpo influenza la mente che può portare a comportamenti che influenzano il corpo. C'è questa sequenza che è importante imparare a riconoscere e questa cosa proveremo a vederla per ogni diagnosi. Ogni diagnosi parte dal corpo, parte dalla mente e si può influenzare in diversi modi. Infatti se invece passiamo alla diagnosi dell'ansia da della malattia lì passiamo invece da un problema che non nasce nel corpo ma nasce nella mente. Cioè l'ansia da malattia è quell'ansia che può innescarsi quando i sintomi fisici sono molto lievi o anche nulli. Però i pensieri che riguardano invece il poter avere una malattia il significato che potrebbero avere quei, quei sintomi è tale da provocare quindi un problema emotivo importante quello che succede a volte quindi in questo caso è che il sintomo molto lieve eh, non è più soltanto un sintomo è portatore tutto di un significato eh, anche relazionale importante che magari viene costruito intorno a questo sintomo o potrebbe diventare quello la possibile causa di una malattia che la persona in quel contesto si è già autodiagnosticata e una cosa che notiamo è che quindi eh, nonostante gli esami di laboratorio nonostante i consulti medici eh, a volte anche sentirsi rassicurare sul fatto che dagli esami non risulta nulla eh, non va a cambiare la convinzione esagerata che quel segno sia sintomo di qualcosa di grave in quel caso quindi abbiamo il fatto che la persona non sta ragionando da un punto di vista di, delle proprie competenze mediche ma da un punto di vista della propria disponibilità di informazioni cioè si è convinta che sia quella diagnosi e perché l'ha sentita perché qualcun altro ce l'ha perché su internet ha trovato quella risposta ma per qualche motivo si è convinta di quello e continua a portarlo avanti indipendentemente da tutto il resto tra l'altro sottovalutando sia la possibilità che non sia nulla sia la possibilità che sia qualcos'altro a cui non ha pensato a volte nell'ansia da malattia c'è proprio quella convinzione che sia quella cosa che io temo e si tende invece a ignorare tutte le altre infinite possibilità di tutte le altre malattie che esistono. E in questo quindi abbiamo, parlando di ansia di malattia, un esempio in cui la mente finisce per portare dei comportamenti che possono influenzare il corpo. Anche perché poi i medici a volte quando vedono questo tipo di reazione tendono magari a sottovalutare quella richiesta di aiuto che viene dalla persona con ansia da malattia e di conseguenza a volte tendono magari a sottovalutare il problema finendo perché no in alcuni casi per sottovalutare, per sottovalutare un problema che esiste davvero e quindi non diagnosticando qualcosa che c'è davvero. Anche per fortuto, caso fortuito sul fatto che in coincidenza ci fosse qualcos'altro che non c'entra con quello, quando ci si presenta da un medico in maniera troppo eh, sconvolta, si finisce per ottenere il risultato opposto. Un'altra etichetta diagnostica fondamentale quando si parla di psicosomatica sono i disturbi di conversione che sono tutta quella categoria di disturbi, tra l'altro anche chiamati eh, disturbi da sintomi neurologici funzionali, che sono legati a dei sintomi fisici percepiti nelle funzioni motorie o nelle funzioni degli organi di senso, eh, quindi vista, uh, udito, gusto, olfatto, tatto, che sono causati da un problema dal punto di vista del funzionamento emotivo. Quando si sta in questo tipo di funzionamento, quindi in questo tipo di difficoltà, si ha un problema tendenzialmente situazionale, ciò che accade solo in certi contesti e non in altri. Quei contesti sono contesti in cui si avvia tutto un certo modo di pensare che provoca degli effetti neurologici che vanno a, a provocare un problema fisico, che poi a volte può creare tutta una serie di circoli viziosi che fanno sì che il problema fisico si autoalimenti e poi si crea una corrispondenza tra questo tipo di difficoltà di conversione e quelle diagnosi invece eh, da sintomi somatici di cui abbiamo parlato prima. E è tutto un meccanismo infatti molto complesso e molto elaborato che è importante riconoscere ed è importante dirsi che non funziona in modo casuale cioè quando si arriva da un medico con una difficoltà di questo genere comprensibilmente e coerentemente la prima, il primo pensiero che fa il medico è di un problema neurologico si pensa a problemi di sclerosi, a problemi neurologici di vario tipo eh, si può pensare a tante cose ma è importante infatti che il medico pensi a quello perché la mente non può danneggiare il corpo in ogni modo ma lo può danneggiare soltanto in un unico modo, cioè quando c'è un funzionamento emotivo che quindi va a toccare, da un punto di vista neurologico, il resto del corpo. La mente, il, la mente e il cervello, quindi che l'organo in cui sede la mente, è collegata al resto del corpo tramite il sistema nervoso e soltanto tramite quello può creare qualcosa di psicogeno. Considerando che anche quando crea questo non è che lo crea in qualunque tipo di corpo, ogni persona fisicamente ha le sue vulnerabilità che possono quindi essere eh, toccate da una difficoltà emotiva, la stessa difficoltà emotiva in una persona crea quel sintomo psicosomatico e in un'altra no quindi anche lì c'è un aspetto di sensibilità e vulnerabilità personale importante che appunto può creare molta confusione ma anche qui parliamo quindi di una situazione in cui la mente influenza il corpo e nel fare questo sarebbe un errore andare a lavorare solo sulla mente o solo sul corpo serve lavorare molto probabilmente su entrambi soprattutto quando si sono innescati quei circoli viziosi di cui accennavo prima in cui il corpo poi inizia a soffrire e inizia a portare avanti quella sofferenza in un modo autonomo tra l'altro infatti quando parlavo di organi di senso o, eh, parlando del tatto il tatto è diviso in tre macro argomenti il senso del tatto del piacere e del dolore e a volte quando si parla di dolori spontanei si parla appunto di questo di un aspetto in cui c'è un sintomo neurologico funzionale che è creato da qualcosa di emotivo, che poi ha creato una reazione del corpo perché il corpo reagisce al dolore e viceversa quindi crea un problema muscolare che può creare mille e conseguenze. Sono tutti dei meccanismi complessi che è importante guardare in modo ordinato e chiaro, se no si fa confusione. Poi invece un altro tipo di diagnosi è quella dei fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche. Cioè sono tutti eh, quei comportamenti che magari possono portare alla mancata compliance tra medico e paziente. Il medico dice di fare una cosa e il paziente poi non la fa, magari non prende i farmaci come dovrebbe, non va alle visite, non si fa i controlli che dovrebbe fare. Un esempio potrebbe essere quello del paziente diabetico che deve prendere l'insulina con una certa regolarità e nella sua convinzione che magari prendendo più o meno insulina possa riuscire ad alterare l'assorbimento di grassi e quindi magari a perdere peso magari, eh, in questa convinzione magari prende meno insulina di quanto gli è stata prescritta e rischia di morire nella convinzione di poter perdere peso. Quando poi questa cosa non funziona nel perdere peso e anzi lo espone al rischio di morte visto che poi il diabete se non curato può essere una cosa che peggiora e può essere anche irrecuperabile. Quindi si parla di questo tipo di diagnosi quando c'è un, un momento in cui la mente porta dei comportamenti che possono influenzare il corpo. Infine l'ultima diagnosi di cui è importante parlare è quella del disturbo fittizio che è quell'etichetta diagnostica che si utilizza in tutti i casi in cui la persona si trova a fingere o a esagerare i sintomi della propria malattia per trarne dei vantaggi personali. Questa cosa può essere fatta sia su se stessi, magari eh, inventando o esagerando una possibile malattia personale o anche autoinfliggendosela magari con delle lesioni, o può essere anche legata al fingere o esagerare i sintomi di, della malattia di una persona di cui ci si prende cura, che può essere un figlio o un genitore anziano, e in quel caso quindi sempre volto a Trarne dei vantaggi personali. Tutte le volte in cui succede questo, quindi eh, si entra, entra dentro una situazione, una simulazione che, appena viene percepita poi dal personale sanitario, può essere comprensibilmente quindi eh, percepita negativamente e, e il, i medici tendono a reagire in maniera eh, ostile nel notare, quindi, una persona che sta fingendo, sta simulando qualcosa. Questo poi è un qualcosa quindi che può a volte confondersi e offrire una reazione simile a quella che purtroppo eh, si trovano a dover affrontare le persone con ansia da malattia cioè a volte capita che le persone con ansia da malattia vengano percepite come persone che anche loro stanno simulando e che quindi si stanno in qualche modo andando ad approfittare del sistema sanitario andando a, a far perdere tempo in tutti i casi, quindi, è molto importante, eh, anche quando si tratta di eh, portare una propria esigenza, cercare di essere collaborativi e di non andare a suscitare questa possibile reazione che potrebbe essere controproducente. Chi soffre quindi di un disturbo fittizio, poi eh, si tratta quindi di una persona che sta simulando o sta creando una situazione grave, a proprio discapito, quindi si parla di una situazione di disperazione in cui si va a cercare di ottenere qualcosa a discapito del proprio corpo. Parliamo di quindi di una di quelle situazioni in cui una convinzione, un modo del funzionamento mentale, va a portare a un comportamento che influenza il corpo. E quindi anche qui parliamo di un rapporto psicosomatico tra corpo e mente in cui quell'idea di cercare di disperatamente ottenere dei vantaggi porta a danneggiare il corpo, a fingere di averlo, di averlo danneggiato, di starlo soffrendo in qualche modo. E tutta questa riflessione sulle etichette diagnostiche alla fine serve a cercare di venire incontro alle persone, ai pazienti, per cercare di aiutarli nel modo più efficace possibile. Infatti queste sono etichette diagnostiche importante che le persone conoscano, ma soprattutto il personale sanitario conosca, per cercare di non fraintendere quello che arriva, quello che arriva... In consultazione e cercare di indirizzarlo in una maniera più efficace possibile per fare in modo anche che medico e psicologo riescano a collaborare nel trattare delle difficoltà cioè tendenzialmente poi questo tipo di difficoltà visto che interessano il corpo tendono ad arrivare soprattutto ai medici come in prima battuta in prima richiesta ed è importante che quindi il medico davanti a questa richiesta riesca a discriminare nel momento in cui si trova magari davanti a una situazione di eh, grave eh, problema fisico, di grave malattia o di diagnosi cronica che va avanti nel tempo riesca a valutare il possibile rischio che ci sia un disturbo da sintomo somatico e quindi che quella malattia stia provocando un problema psicologico che è importante trattare per non fare in modo che la persona che sta curando fisicamente poi emotivamente e dal punto di vista di qualità della vita vada a deperire così tanto da poi non esserci più nulla da curare come è importante che il medico riesca a riconoscere l'ansia da malattia per evitare di fraintendere magari una grande ansia per un qualcosa che in realtà è del tutto infondato se c'è un tipo di riscontro di que da, da questo genere serve forse inviare da in consulto da uno psicologo ma non soltanto inviare perché quello rischia di essere un'ulteriore occasione in cui al ah, medico non mi sta credendo al medico non mi sta aiutando come dovrebbe serve provare a mandare in quella direzione come accompagnamento e completamento di un lavoro sul corpo che quindi fa parte di esami medici ma nel frattempo anche qualche col colloquio psicologico in cui magari inizi a valutare che tutta quest'ansia forse sottende qualcos'altro parlando invece del caso in cui magari arrivi una persona con un disturbo neurologico, un disturbo motorio, un disturbo, un disturbo agli organi di sensi, eh, è assolutamente importante che la prima cosa a cui il medico pensi sia un problema neurologico e vada a fare tutti gli esami del caso, ma visto che gli esami neurologici a volte richiedono anche parecchio tempo, è altrettanto importante che nel frattempo si valuti la possibilità di approfondire anche un po' l'aspetto emotivo perché è possibile che quello che noi poi andiamo a indagare poi dove, forse poi troviamo anche qualcosa eh, ma sia un argomento che è importante discriminare se ha anche una causa psicologica se no c'è il rischio che noi magari troviamo un qualche meccanismo neurologico che poi ci sembra casuale, un'epilessia molto curiosa e molto strana che poi invece è causata da un funzionamento emotivo che sta provocando quel tipo di reazione dei mal di testa, dei dolori, delle sensazioni particolari sono qualcosa che spesso richiede un approfondimento psicologico e lì saper dosare e capire bene come andare di pari passo l'aspetto medico e quello psicologico è un aspetto di molto complesso, difficile da valutare e su cui è necessaria una forte sensibilità e una forte attenzione e se il medico si accorge che il paziente a cui sta dando le terapie non segue le prescrizioni date sbaglia qualcosa lo sbaglia volontariamente ha tutto un funzionamento emotivo che va a danneggiare quindi le, le terapie mediche si sta parlando proprio di quel caso di fattori psicologici che vanno a influenzare una condizione medica ed è importante che invece che solo sgridare eventualmente il paziente o rassegnarsi dicendo vabbè faccia quello che vuole è importante magari suggerire magari una collaborazione un parallelismo con un supporto psicologico che faccia sì che magari il paziente riesca a capire meglio quel motivo per cui si sta autosabotando finendo per rendere magari vana una terapia medica che invece è assolutamente efficace. Come nel caso in cui emergesse il dubbio che il paziente sta fingendo in un caso di disturbo fittizio allora a quel punto piuttosto che essere ostili forse servirebbe provare a prendersi quello spazio di tempo se si riuscisse per cercare di aiutare la persona a capire che quella richiesta di aiuto che sta eh, mandando, gridando in maniera esagerata forse sottende anche una difficoltà psicologica a prendersi cura di se stesso a gestirsi nelle sue, nelle sue relazioni con gli altri tale per cui arriva a qualcosa di così drammatico e quindi se non è un qualcosa di fatto con, con un puro intento criminale di approfittarsi dell'assicurazione dell dell'assistenza sanitaria se non è quello l'intento eh, probabilmente con un confronto chiaro da tra medico e paziente, si può arrivare a cercare di approfondire e curare quel tipo di difficoltà. In tutto questo quindi ci sono alcuni aspetti di questo video che vanno nella direzione di aiutare a orientarsi nel mondo della psicosomatica, ma se posso permettermi quindi di dare alcuni suggerimenti invece proprio ai pazienti che forse hanno il dubbio di avere un problema psicosomatico, mi sentirei quindi di prima di tutto di suggerire di cercare di fare una buona selezione delle informazioni che si trovano su questo argomento perché poi la psicosomatica è un argomento che spesso è stato trattato visto che è molto difficile da inquadrare, visto proprio questo rapporto che c'è tra mente e corpo dove spesso non è ben chiaro il ruolo che ha uno e il ruolo che ha l'altro spesso si influenzano vicendevolmente, eh, è importante cercare delle fonti scientifiche Ogni volta quindi che si trova qualcosa di un po' troppo simbolico, un po' troppo astratto, un po' troppo eh, magari un po' troppo spirituale, forse potrebbe essere utile a quello preferire invece un qualcosa di un po' più scientificamente fondato, andandosi a guardare magari anche perché no manuale come il DSM V che è un'ottima fonte di ispirazione, ma in generale eh, cercare delle, dei riferimenti che siano il più scientifici possibili. Il secondo suggerimento che mi senti dare, ogni volta che una persona pensa di avere un problema di natura psicosomatica, considerando che poi psicosomatico è la mente che causa un problema sul corpo, ma può essere anche il corpo che ha un problema e innesca dei funzionamenti psicologici, ma quando si parla di psicogeno, cioè qualcosa proprio di creato dalla mente, è importante ricordarsi che la mente non può creare qualunque cosa. La mente può creare alcune disfunzioni in un corpo vulnerabile in un determinato modo soltanto seguendo alcuni meccanismi neurologici. Quindi quello che mi sento di suggerire è andarsi a documentare, andarsi a capire se il proprio problema può centrare col sistema nervoso e può essere influenzato da un malfunzionamento del sistema nervoso causato da una difficoltà emotiva e quindi andare ad approfondire e a cercare di essere i primi a capire questo passaggio, se no, se aspettiamo che sia qualcun altro a individuarlo, eh, se siamo fortunati certo ci sarà qualcuno che saprà assolutamente dominarci su questo, ma c'è il rischio di girare molto prima di arrivare a questa possibile conclusione. Mi raccomando, terzo punto, il fatto che un problema sia psicosomatico non significa che sia solo nella testa che accada solo nella testa, ma significa anche che Tendenzialmente se si parla del caso in cui ha un effetto sul corpo, il corpo quel dolore lo sente, è reale, è, fi è fisico e quel problema va affrontato. Va affrontato da un punto di vista corporeo, ma non solo corporeo, andando a lavorare quindi anche sulla mente che va a provocare quel problema. Se no, c'è il rischio sia in un caso che nell'altro di fare un lavoro a metà, di lavorare solo sui pensieri, quindi di trovarsi il corpo che magari non crea più quel problema ma ormai si è innescato un circolo vizioso e se lo mantiene, o di lavorare solo sul corpo e di andarlo a sfiammare quando c'è la testa che invece continua a farlo rinfiammare e quindi di non uscirne. Quarto punto, è importante imparare a parlare con il personale medico-sanitario. Cioè è importante imparare a relazionarsi con le persone che stanno facendo il loro lavoro dalla parte dei sanitari in un modo chiaro e comprensibile, cercando di esprimere i propri dubbi, le proprie idee, eh, quello che si vuole andare a indagare, quali sono le proprie sofferenze, i propri sintomi, senza però diventare ostili, senza esagerare, senza eh, portare delle complessità anche emotive che magari dall'altra parte non ci sono gli strumenti per affrontarle o non c'è il tempo per affrontarle serve cercare di fare abbastanza ordine e facilitare il lavoro alle persone che stanno dall'altra parte se no c'è il rischio che a volte certe situazioni magari non vengano accolte come dovrebbero o vengano magari fraintese pensando che qualcosa sia solo emotivo o sia solo invenzione o sia solo confusione mentre invece serve guardare le cose punto per punto come nel caso in cui invece ci sia il dubbio che un singolo medico, un singolo specialista non ci stia seguendo abbastanza Potrebbe anche aver senso sentire un secondo, un terzo parere, ma è importante darsi un limite. Sentire 10 persone è più controproducente che altro. A un certo punto è importante darsi un limite e cercare di stare sui pareri che si sono avuti. Come anche avere un problema fisico e volerlo affrontare tutto da soli senza chiedere mai aiuto da un punto di vista psicologico è una scelta che può essere anche comprensibile ma di solito è inefficace perché a volte si sente parlare del essere combattivi dell'essere aggressivi dell'essere guerrieri all'interno di una malattia ma quello che serve da un punto di vista psicologico per affrontare in maniera a testa, salda, a testa alta, un problema fisico per far sì che la propria qualità della vita non ne venga drammaticamente distrutto, non è essere aggressivi, non è essere guerrieri, è essere equilibrati e costanti, è riuscire a gestire in maniera sana e funzionale la propria emotività, non serve strafare, serve riuscire a trovare dei compromessi, delle vie di mezzo e a rimanere a se stessi senza farsi eh, descrivere dalla propria malattia. Cosa che invece succede quando, come sesto suggerimento, sesto e ultimo suggerimento, quando ci si fa travolgere dalla malattia, ci si concentra solo su quello e si dimentica tutto il resto. La malattia può essere una malattia drammatica, può essere una malattia fondamentale e eh, che danneggia drasticamente la qualità della propria vita, ma è importante cercare per quanto possibile di tutelarsi, tutelare il proprio benessere e quindi in questo senso dedicare il tempo utile a lavorare sulla malattia ma cercare di ritagliarsi del tempo per quanto possibile, per quanto sia difficile anche per non essere solo quella malattia per riuscire a vedere anche un aspetto più ampio della propria vita in modo tale da avere anche un buon motivo per curarsi se no c'è il rischio che a volte eh, prendersi cura di se stessi possa risultare un po' fine a se stesso e in questa prospettiva, appunto, riassumendo il tutto, eh, è importante quindi cercare di fare il possibile nel chiedere aiuto in modo bilanciato, equilibrato, eh, costante, eh, cercando di chiedere aiuto a più professionisti se, se è necessario, però di provare a farlo sempre senza farsi prendere a volte da quella comprensibile disperazione che si può avere quando non si capisce cosa si ha cercare di essere i primi che si prendono cura di se stessi ma prendersi prendono cura di se stessi sia da un punto di vista fisico che emotivo sia provando a capire cosa ha il proprio corpo sia provando a capire che cosa ha la propria testa e quando parliamo di una difficoltà psicologica parliamo della propria testa non tanto che sia sbagliata ma che la stiamo utilizzando nel modo sbagliato la stiamo riempendo di pensieri che stanno attivando un'intensità emotiva controproducente serve cercare di dialogare con i propri pensieri per fare in modo che appunto quello sia la strada, la direzione per migliorare emotivamente e quindi anche poi fisicamente appena si riesce a imbroccare il trattamento medico più efficace per il proprio problema se ci fossero delle domande in merito alla psicosomatica o qualcosa che si desidera chiedere eh, commentate sotto o provate a scrivermi su eh, drvalero.com e vi rispondo volentieri.